cari amiche e cari amici qui il vostro Santen chan dalla biblioteca della sua casa che vi augura una buona vigilia di natale questo video uscirà come premier la mattina del 24 dicembre perché se non erro eh, ogni 25 dicembre è natale allora lo registro con anticipo perché oggi è venerdì 13 novembre 2020 e vi auguro a tutti e tutti voi di trascorrere una buona vigilia di Natale questa notte e di avere un buon cenone di vigilia e poi un buon Natale domani. Io sono ateo ma festeggio per quello che posso lo stesso e colgo l'occasione per dirvi due cose di letteratura. Da sempre nel cristianesimo e in tutti i monoteismi c'è stato il problema del conflitto tra il bene e il male. Se Dio è onnisciente, onnipotente, e il suo amore è illimitato, come mai esiste il male, l'odio e la limitazione in questo mondo, come mai c'è tanta malvagità, tante malattie? c'è la caducità la morte allora o dio non è infinitamente buono infinitamente saggio e infinitamente potente e non può contrastare tutto il male oppure evidentemente c'è una forza che gli si oppone egualitariamente cioè il male si può contrapporre al bene e quindi esiste il dio del male oltre che il dio del bene a meno di non concepire che dio stesso sia maligno e che il demonio o il demone sia il suo braccio destro per disciplinare l'umanità è un enigma che i vari eretici e i vari gnostici hanno risolto in vario modo poi sono stati tutti perseguitati dalla Chiesa Cattolica nelle sacre inquisizioni, che hanno dimostrato di essere molto malvagi. Ecco quindi che ricorriamo a uno strumento interessante, i libri... Qua ci sono i Vangeli apocrifi, anche eretici e gnostici. Poi ecco i Vangeli gnostici che sono enigmatici, non sono come i Vangeli canonici. Ed infine questo che è la Bibbia dei Catari che ci è pervenuta intatta, la cena segreta. Di che parla? La prima metà sembra un'opera abbastanza normale quasi canonica, è un dialogo, un'esposizione esigetica. Io ne parlai in qualche video che fece tempo fa. La cena segreta, come si svolge? La prima metà, bene o male, sono i paradigmi, i canoni anche del cattolicesimo. Poi nella seconda metà cambia e lì si inizia lentamente a insinuare l'idea che il Dio che tutti venerano non è nient'altro che il demiurgo, perché Dio era troppo puro come per eh, toccare la materia. Non si sa come attraverso le emanazioni, attraverso gli eoni. A cui credono anche gli gnostici attraverso gli spiriti che poi sono manifestazioni di secoli quindi si fonde lo spirito con il tempo sarà una forma di gestalt dio inizia a emanare degli enti che creeranno il mondo cioè l'equivalente della cabala per esempio però ecco qua intervengono gli angeli caduti con a capo lucifero perché nella tradizione biblica, quella canonica, succede che Lucifero si ribella. Dicevo, Lucifero si ribella a Dio per il suo troppo orgoglio e viene espulso dal, dal cielo, cacciato sulla terra, precipita come lo racconta Dante ieri nella Divina Commedia. Invece, per gli gnostici e per i catari ma poi più in là anche per i protestanti il dio dell'antico testamento sarebbe il demiurgo colui che ha creato il mondo per nome di dio e quindi eh, i catari gli gnostici gli eretici vogliono tagliare non soltanto con il vecchio testamento quindi ci sono anche dei contestatori all'interno dell'ebraesimo ma vogliono tagliare anche con la Chiesa di Roma perché sostengono che continuano la stessa tradizione religiosa attraverso l'esigetica ecclesiastica. Perché sostengono che il Dio dell'Antico Testamento sia il demiurgo, colui che ha creato il mondo, per quello che è imperfetto, che ci sono malattie, cattiveria, ignoranza e la gente muore perché non l'ha creato a volontà eh, di Dio eh, il mondo, ma il demiurgo l'ha creato a somiglianza sua e a volontà sua. Infatti poi questa interpretazione eh, che il demiurgo avrebbe ispirato il Vecchio Testamento portò i protestanti, i luterani, eccetera, a considerare eh, che bisognava espurgare la bibbia del vecchio testamento infatti la maggior parte dei protestanti c'hanno solo gli evangeli non c'hanno anche eh, noi nella bibbia di gerusalemme almeno in italia abbiamo eh, una bibbia di 8000 pagine delle quali 6000 almeno sono di vecchio testamento 800 di nuovo testamento include, includendo le pistole gli evangeli e l'apocalisse e poi magari il resto di annotazioni soprattutto vetero testamentarie invece i protestanti c'hanno solo gli evangeli l'apocalisse e forse le epistole non tutte e quindi ecco questo enigma che ha accompagnato i cristiani negli ultimi 2020 e passa di anni poi anche per la chiesa cattolica apostolica romana per la curia romana non era chiaro quale testo dovesse essere apocrifo eretico oppure no all'inizio i padri fondatori della chiesa credettero che molti testi oggi considerati eretici erano invece canonici e viceversa poi molti dicono il papa non si deve occupare della politica non deve fare politica ma lo sapete voi chi È stato il reale fondatore del cattolicesimo almeno chi gli ha dato l'impulso che ha oggi, l'imperatore Costantino per ragioni politiche, di fatti, si sarebbe convertito, si sarebbe convertito al cristianesimo si sarebbe battezzato in punto di morte, quindi ha vissuto tutta la vita come politeista e pagano, e solo per ragioni politiche, ha impulsato il cattolicesimo in tutto il mondo e fece un concilio il concilio di nicea o concilio di costantino nel quale si imposero i dogmi e la scuola i dogmi cristiani cattolici eh, a scapito di tutti gli altri ma fino a quel momento c'erano molte dottrine cristiane nessuna nessuna era considerata meno cristiana dell'altra quindi il papa ha iniziato a fare politica da subito per redimere dispute e risolvere interessi di parte poi il fondatore eh, della chiesa cattolica non è stata gesù perché nessun passo della bibbia è stato scritto pietro tu sarai la pietra angolare sulla quale si fonderà la mia chiesa questo addirittura non l'avrebbe detto neanche pietro ma lo avrebbero detto qualche secolo dopo per esempio come si sa che l'adozione del rosario nel cattolicesimo è avvenuta molti secoli dopo del della nascita del cattolicesimo forse nel medioevo e lo avrebbero lo avrebbero copiato il rosario dall'abitudine di contare il nome di dio dei musulmani hanno preso a loro volta dall'Asia perché non ci scordiamo che molti popoli prima di passare all'Islam erano buddisti, come per esempio molti turcomanni. Gengis Khan si convertì al buddismo tibetano, al Vajrayana, e poi i suoi discendenti musul diventano musulmani e fondarono Samarkand. Quindi anche i buddisti indù usano eh, contare le recitazioni con un rosario di diverso tipo perché i cattolici lo hanno adattato, ma l'hanno adattato che mi sembra che era il medioevo già. E quindi molte delle dell abitudini cattoliche non hanno nulla a che fare col cristianesimo del primo tempo. Piaccia o non piaccia, gli eretici eh, e gli gnostici stavano più vicino a. Al cristianesimo delle origini che non i cattolici dei secoli seguenti che hanno continuato a modificare a modificare a modificare il culto cattolico fino a convertirlo in qualcosa di distinto come dice anche biglino dal cattolicesimo originale perché naturalmente si è adattato sempre di più alla cultura europea ma anche perché la cultura europea è stata sempre di più adattandosi a questo cattolicesimo con conversioni forzate con inquisizioni di eretici si è imposto un cattolicesimo che andava incorporando eh, elementi culturali europei pagani vedi tutti santi tutti gli dei pagani si sono convertiti in santi poi è curioso che il rinascimento rivede la rinascita delle divinità pagane però in contesto cristiano cattolico perché ormai non potevano rinascere di vita propria comunque eh, il cattolicesimo questo un adattamento nel corso dei secoli una conversione nel corso dei secoli di tutte le abitudini degli europei fino a, che avevano fino a quel momento comunque eh, bisogna dire che il cattolicesimo resta per me è un qualche cosa una religione come qualsiasi altra ma le feste cattoliche sono un momento nella quale nel, nel, nel quale le famiglie si aggregano stanno insieme festeggiano celebrano come dire il fine settimana la domenica però ecco bisogna sapere cosa si sta celebrando perché ha sofferto innumerevoli trasformazioni nel corso dei secoli e adesso ci abbiamo l'ultima versione Papa Francesco... Vediamo, mi registra? Sì. Papa Francesco e gli altri papi puntano di meno sulla scolastica e sull'esigesi per puntare più alla dottrina sociale, perché ormai la gente tendenzialmente, se non laica o laicista, è atea. E vedi che in Italia eh, soprattutto sono... Eh, gli extracomunitari e i poveri che si avvicinano alla chiesa e la chiesa che spende tutto il suo denaro per eh, per esempio eh, costruire gli attici invece che operare bambini poveri nell'ospedale che è della chiesa ma sta in territorio romano nell'ingerenza dello stato pontificio eh, in, nei confronti dello stato italiano e poi vedi che ormai cioè, non è vero che le persone di destra sono ultra cattoliche magari sarà per giustificare il fatto che siano di estrema destra ma molti di estrema destra sono atei e in italia ci abbiamo il fenomeno di molti comunisti che sono cattolici capto comunisti e che sono i primi sostenitori di bergoglio quando non si rendono conto che a parole bergoglio e riformatore e protestante e progressista, ma di fatto più ultra conservato conservatore che Ratzinger e Giovanni Paolo II messi insieme, che anche loro a parole erano progressisti. Ma nei fatti, chi ha cacciato via Rutelli come sindaco di Roma è stato Papa Francesco Bergoglio. Rutelli era per un sacco di cose come sindaco di Roma che andavano contro gli interessi della curia romana, per esempio il matrimonio, l'eutanasia, l'aborto. E quindi voi progressisti, voi di sinistra, voi pidini, voi ex comunisti che tanto volete delle norme, delle leggi progressiste. Appoggiate Bergoglio quando caccia via da Roma, eh, come si chiamava Marini e che poi alla fine arriva Raggi che ha studiato eh, da avvocatessa, ha fatto il tirocinio nello studio di Previti, l'avvocato di Silvio Berlusconi che poi è diventato senatore. Cioè, eh, Virginia Raggi è più conservatrice. Di quello che voi pensate, parlava di un'autonomia dalla religione e dalla politica dello Stato Pontificio. Poi è andata subito a salutarlo, sta papà ciccia col papa. E avete ha consentito a che eh, Marini si dimettesse per degli scontrini al ristorante? E perché suppostamente è andato senza chiedere nello stesso aereo del papa a New York? Quando chi può entrare a far parte della comitiva del papa senza chiedergli al papa il permesso ma pensateci un po è un capo di stato non è che lui si è accollato nell'aereo del papa e che il papa l'ha rimproverato dicendo ai giornalisti nell'aereo io non so nulla del viaggio di marini io non so nulla ma con quello che ha voluto dire che marini è entrato di nascosto nell'aereo del pontefice come un ladro ma tu che credi che se va uno un sindaco nell'aereo di, di, di un premier di stato non lo sa nessuno che viaggia nell'aereo voglio dire o la sinistra è strana o vuole ingannare i suoi elettori con delle leggi più conservatrici perché guardate eh, se io entro nell'aereo eh, di un qualsiasi politico italiano per quanto sia un giumbo pieno di gente lo sanno subito nell'imbarco che sono entrato anch'io perché si fa subito il mio nominativo i responsabili della vigilanza stanno dentro l'aereo anche e ci hanno subito al volo i nominativi i responsabili della vigilanza dell'aereo pontificio che lui affitta all'italia ma è, è, quando lo affitta è suo con i soldi delle donazioni e dello, anche dello stato italiano forse anche di all'Italia. I responsabili sapevano che saliva marini nell'aereo e che viaggiava dovevano preparare un pasto in più tanto per cominciare allora tutta questa storia puzza strano insomma questo papa che tanto si dice progressista e scaccia un progressista come marini dall'aereo per poi contribuire a mettere la come si chiama raggi come adesso non si usa più sindaco intendente di roma ci hanno raggirato con la raggi o l'hanno raggirato a lei perché poi si è messa a piangere quando ha assunto però vabbè faccio questo video troppo pesante rimane la questione del bene e del male se realmente dio è così buono infinitamente buono onnipotente e eh, eh, eh, Onnisciente perché esiste il male perché è cattivo forse, allora non è infinitamente buono, onnisciente eh, e onnipotente oppure perché eh, il male è un potere che può contrastare Dio. Allora Dio è limitato e lo stesso non sarebbe onnipotente, onnisciente e eh, eh, infinitamente buono. Comunque la serie G c'è questo enigma. Gli gnostici i catari gli eretici, hanno cercato di risolverlo e li hanno uccisi con le inquisizioni, dimostrando di essere altamente cattivi gli inquisori che erano cattolici e loro sostengono queste tesi. Allora, che significa che stanno col dio del male, come dicevano i catari? Che il contrario di Roma è amore, il contrario di Roma è amor loro dicevano. Quindi il contrario di amore e odio roba le inquisizioni i roghi beh lasciamo stare tutto questo per oggi che è 24 quando uscirà questa premier sarà 24 dicembre logicamente del 2020 vi auguro a tutti voi una buona vigilia di natale festeggiamola bene magari fosse finita tutta questa storia pandemica poi buon natale domani il 25 questo video uscirà la mattina per darvi tempo di guardarlo prima della cena perché se lo faccio uscire alle sette o alle otto non lo guarda nessuno ciao dal vostro Sant'Enchan, è stato un piacere salutarvi buon natale a tutti e buona vigilia Buona vigilia no per come si usa fare ultimamente in italia perché c'è poco da festeggiare ormai ciao e mi raccomando Guardate i video che vi consiglio a fine riproduzione fra i video raccomandati e i video che stanno qua nelle cartelle ciao ciao